Che cosa c'è di male a stare nudi? Mm. Che tutti possono vedere le tue nudità Perché, perché? Non me l'hai mai detto! Che hai da dire a tua discolpa, trono della sapienza? Mm. Ah, perché io sono nudo! Noi siamo tutti nudi! Eh? Nudi? Nudi mi fa paura! Non posso stare nudo, non io! È orribile! nudo, nudo, nudo, nudo, nudo! No! Ma dall'attacco! Yuhuu, trendy Nudo, nudo, nudo, non mi vesto mai Nudo, nudo, nudo, in giacca non mi avrai Forse sarò folle è matto pure un po' Ma quando salto e ballo io mostro mio popò Ehi! Hey! Mi Vi scongiuro, non fissate le mie nudità Nudo, nudo, nudo, nudo mi vesto mai, nudo, nudo, nudo E giacca non mi avrai <susurra> Sono contento che le mie nudità Siano finalmente coperte Da questo pelo di pecora lavorato Mi fanno sentire ancora più superiore E decisamente desiderabile <susurra> Molto nano! Molto nano! Non mi avrete marrani completamente in balia dei vestiti e questo non va brutti manipolatori cuciti a mano di poveri terrestri nudi è morbido ma è cattivo i vestiti non diventeranno i miei padroni io sono libero libero dai vestiti libero di essere nudo e ne sono fiero e presto lo sarai anche tu